buon inizio settimana. Benvenuti a Finanziaria Mente, un'altra puntata, un'altra settimana. Oggi è il 7 di dicembre e siamo qua. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario e con questo programma ideato e condotto non sono da solo, perché c'è con me due bellissime Cosa devo dire? Due bellissime. Eccole qua, eccole qua, due bellissime alla mia punto. destra, la Giusy, due bellissime. Punto. Giusy, buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti. E abbiamo la, la bellissima, eh, che non mi, come si chiama che non mi ricordo mai? Gesù. Ah, Non ricordo neanche io, guarda Madre, un voto di memoria. Come si chiama? <ride> è bellissima, la nostra store manager che è qua con noi e ci aiuta con il nostro sponsor Luca Fè che ringraziamo. Un buon caffè per partire la mattina con un po' di energia. Sì, però diciamo come si chiama. Come si chiama? Come si chiama? <ride> Mangia. Davvero Angela? Non lo sapevo, non lo sapevo Angela. Angela che è una preziosa store manager di Well TV come dicevo, chiamatela per quanto riguarda la pubblicità perché lei vi ascolterà. E adesso un caffettino per partire, grazie Angela, un po' di gioco con lei alla mattina si deve grazie. essere sempre. Una... Ah, eh. Buono il caffè di Luca Fè. grazie per, per essere qua con noi ancora ad ascoltare qualche piccola pillola. Grazie, grazie Angela. Guarda, vieni qua, vieni qua, vieni <ride> qua. Guardate, bellissima ragazza, vedete che bella. Mamma di una, come si chiama? Bimba. Bimba, Bimba. Eh? Viola. Diamo un bacio a Viola che ci ha cercata anche lei. Viola, bene, bene, bene. Grazie. Ringraziamo la store manager, le auguriamo una splendida settimana che qui in TV non è facile. Mi diceva da, da poco che è collegato il nostro ospite, eccolo qua. Il nostro ospite direttamente dal, abbiamo questo, a piacere, eccolo qua, il notaio Augusto Enzel, benvenuto notaio, buongiorno. Buongiorno a voi, buona, buona mattinata e buon inizio settimana e grazie per l'invito. Mi spiace non averle potuto offrire il caffè alla partenza al notaio, ci dispiace. La prossima volta. La prossima volta, l'abbiamo perso l'audio, abbiamo perso l'audio dalla regia, adesso la recupero. E Oggi vogliamo parlare delle, della cassetta degli strumenti che apriamo e vogliamo fare qualche piccolo accenno nel tema della successione, dell'eredità, vero Giusy? Sì, un tema che fa parte di quello che è l'ambito di pianificazione, quando noi parliamo di pianificazione intendiamo pianificazione in senso ampio, quindi parliamo di pianificazione finanziaria, pianificazione patrimoniale, pianificazione successoria, pianificazione fiscale, sono mondi che si intersecano tra di loro, che non sono autonomi e indipendenti, ma in realtà hanno delle parti comuni e delle, delle strategie che vengono condivise. Eccoci qua, siamo in diretta, ecco perché stavo così sul telefonino, siamo in streaming sulla pagina di Well TV, sulla pagina di Your Solution e sulla mia di Poli Maurizio su Facebook, in diretta sul digitale canale 231, in streaming all over the world www.welltv.eu un piccolo segreto, presto saremo anche sul satellite, quindi una cosa che non sì, devo viva. dire, ma saremo anche sul satellite di Sky, ma per adesso siamo qua. Notaio, a lei la parola. Una piccola domanda per partire, per carburare. L'esperienza sua per quanto riguarda, essendo i suoi incarichi, volevo sapere, lei è presidente del, non mi ricordo più Notaio. Presidente attualmente del Comitato Regionale Notaria Lombardo è membro del consiglio notarile di Cremone e Crema grazie notaio, questo è importante sottolinearlo mm. per chi ci ascolta la domanda ma la, le persone, gli imprenditori, le famiglie si interessano alla successione, all'eredità vengono a chiedere consigli al notaio si può venire a chiedere al notaio cosa devo fare, notaio? accade questo notaio? storicamente è sempre accaduto la materia successoria è una delle principali sulle quali il notariato ed il notaio intervengono e nei miei 30 anni di esperienza professionale eh, l'interesse per le problematiche connesse è sempre stato costante, ampio e ultimamente coinvolge in maniera eh, anche più immediata il mondo imprenditoriale in funzione di nuove figure che sono state inserite nell'ambito del codice civile proprio per la successione nel mondo dell'impresa. Quindi l'importante è che l'imprenditore pensi al, al futuro della sua impresa quando è ancora in vita, nel senso quando è ancora nel pieno possesso di tutte le sue capacità di poter programmare per la sua famiglia e proteggere quello che ha creato, quello che ha creato. Il bastone, il bastone del comando deve essere trasmesso in tempi utili perché la trasmissione possa essere seguita con attenzione dal, dal fondatore della dinastia imprenditoriale, in maniera tale da poter accompagnare nella prima fase iniziale il o i suoi successori. Questo è importantissimo quello che ci sta dicendo Notaio, è vero Giussi? Però da te volevo c'è l'alfabeto, l'alfabeto importante, le parole sono importanti. L'alfabeto della successione eredità, dell la parola R, la lettera R, rischio in successione eredità. Che rischi ci sono, Giussi? Dal tuo punto di vista con i consulenti educatori finanziari. Beh, chiaramente quando siamo in, in, in ambito di pianificazione, chi non fa pianificazione eh, si espone a delle a delle criticità, dei rischi che possono andare anche a minacciare quello che è la continuità del patrimonio, in particolare quando ragioniamo nell'ambito dell'azienda, come abbiamo parlato proprio qualche secondo fa con il notaio Enzel, il discorso è che se un'azienda non ha pianificato il passaggio del timone, comunque più che altro anche il coinvolgimento di chi continuerà nel futuro, le strategie dell'imprenditore e del fondatore, e, eh, e chi invece lascia la mano succede che magari l'azienda può essere in impasse, quindi può essere bloccata, può essere diciamo, rallentata, eh, possono interrompersi quelli che sono gli investimenti, insomma sono criticità da valutare bene. Chiaramente a monte la pianificazione permette di eh, andare a individuare strategie più adatte per dare continuità nel futuro. Continuità nel futuro del patrimonio, che sia patrimonio aziendale o che, non, o che sia patrimonio puramente economico, finanziario, permette di, dare, eh, il, di tutelare la famiglia, di tutelare le persone che noi amiamo e quindi in questo, in questo modo possiamo dare la tranquillità eh, del supporto economico e del supporto finanziario, chiaro. La parte dolorosa ovviamente non è mai possibile toglierla e quello è una, un aspetto che va gestito a livello personale, ma tutto il resto attraverso la pianificazione è importante ed è possibile, ed è possibile veramente fare grandi cose. Grazie Giussi, torniamo dal nostro ospite, Notaio Enzel. Notaio, una domanda che viene, viene fatta spesso, eh, la sentiamo, quanti tipi di testamento ci sono? perché c'è molta confusione anche da questo punto di vista. Un testamento, Quanti tipi di testamento ci sono? Nel nostro, nel nostro ordinamento sono previsti due tipi di testamenti, il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Nell'ambito di questa seconda categoria si distinguono il testamento pubblico e il testamento segreto. Dal punto di vista della forma, chiaramente eh, le tre strutture negoziali si diversificano ampiamente. Sotto il profilo degli effetti non c'è alcuna differenza fra il primo, il secondo e il terzo. Le caratteristiche fondamentali eh, che contraddistinguono il primo documento al quale facevo scendere il testamento olografo sono la segretezza assoluta conosciuto quel documento solo ed esclusivamente dal suo redattore ha delle caratteristiche formali che non possono assolutamente essere disattese, sono tre l'olografia, la datazione e la sottoscrizione. Il testamento invece classico e pubblico del, del pubblico ufficiale notaio eh, ha delle caratteristiche strutturali che sono quelle dell'atto pubblico, ha delle caratteristiche funzionali che sono quelle della certezza del, della, del momento in cui viene redatto e della certezza delle volontà espresse dal testatore stesso sotto il profilo, ripeto, degli effetti finali, tenendo conto della complessità della materia successoria, producono gli stessi effetti. Sovente mi permetto di osservare che il testamento olografo, redatto senza una opportuna conoscenza quantomeno degli istituti principali del diritto successorio, a volte eh, presenta delle erroneità strutturali che poi determinano la disapplicazione o la parziale disapplicazione di quella che voleva essere la volontà del testatore. Grazie Notario, questa è una precisazione ben fatta, chiara, limpida, cristallina per focalizzarci su questo aspetto, giusto Giussi? Assolutamente, ha detto una cosa fondamentale, cioè al di là del fatto che il testamento sia un, test un documento redatto appunto dal testatore, dal titolare, diciamo, definiamolo così, dal titolare del patrimonio. Eh, molto spesso succede che le cose scritte, le parole utilizzate all'interno del testamento olografo siano parole anche utilizzate in maniera eh, sbagliata oppure addirittura parole non scritte. E, o, o addirittura ancora messi in una formula che eh, rende quel documento inefficace, cioè non raggiunge l'obiettivo originario del testatore, Quindi, assolutamente il fatto di potersi far affiancare da un notaio o comunque da un professionista che ci possa suggerire quali sono eh, le, le, gli strumenti e le terminologie corrette da utilizzare nella redazione del testamento è importante per ottenere il risultato che vogliamo nel momento in cui noi eh, definiamo il nostro testamento. Ecco, è chiaro che in quel momento eh, noi abbiamo in testa un progetto, abbiamo in testa quello che deve succedere nel momento in in cui non ci saremo più. Ecco, avere l'aiuto e l'ausilio e l'assistenza di un notaio, di un professionista, eh, ci aiuta a far sì che queste siano le strategie giuste. Anche se poi scegliamo di fare l'olografo, però avere una supervisione aiuta moltissimo perché altrimenti ci apriamo nei confronti di un altro rischio che sono quelle delle liti ereditarie e eh, devo dire che con è la situazione dei tribunali italiani, anche questo aspetto delle liti ereditarie, delle liti familiari nell'ambito della successione, ce ne sarebbero veramente un elenco in infinito da, eh, da, da, da, diciamo da citare, ma eh, ecco, cioè la media della durata di queste cause sono veramente di medio e lungo periodo per usare un termine che finanziari. usiamo <ride> nell'orizzonte temporale finanziario. Torniamo, torniamo dal, dal notaio, quindi redigere il tuo, il tuo amico notaio possiamo dire da questo punto di vista, notaio visto anche come uno che ti dà dei consigli prima di fare delle, delle cose, prima, quindi... Il notario non visto solo come una figura astratta, un po' che uso solo per quando devo fare il mutuo della casa. Sì, e poi aggiungerei, cioè, il testamento è un po' l'ultimo documento che noi lasciamo a coloro che ci vogliono bene dopo, quel, dopo il fattaccio, cioè dopo il fatto che noi non ci saremo più, dopo una situazione dolorosa, quindi è un po' l'ultimo atto e spesso non è semplicemente un atto che va ad individuare solo l'aspetto economico ma magari vogliamo anche esprimere delle nostre cose personali insomma dipende un po' dal taglio che vogliamo fare, da quello che sentiamo, da come siamo fatti noi e quindi assolutamente ci dovremmo mettere un po' di cura Ecco, Notaio, un qualche caso che le, le, le è capitato dal punto di vista sempre successorio, ereditario vuol fare un esempio che si ricorda recente di, di, di, di, di casi, di, di, di, sempre nella privacy, che naturalmente, qualche piccolo esempio di utilità di un, di un atto successorio. Eh, mi riallaccio alle parole della, della signora Giusi, il testamento trova una sua genesi filologica in qualche cosa che va prima del documento giuridico e il testamento è lo strumento di collegamento fra due realtà tra il passato e il futuro e d'altra parte nella stessa, nello stesso mondo della cristianità i documenti fondamentali che disciplinano il passaggio uh, o la vicinanza di due mondi sono il Vecchio e il Nuovo Testamento. Il Testamento è il documento di collegamento tra chi non c'è più e chi continuerà la, uh, la, la, la vita giuridica della persona che purtroppo è scomparsa. Da questo, punto di vista, da questo punto di vista è lo strumento unico e fondamentale per l'ingresso nella, eh, nella sfera giuridica di chi andrà via secondo le sue disposizioni. Se devo far riferimento alla, sia all'esperienza all professionale sia a quella da praticante cominciai a fare pratica 42 anni fa, da un, da un amico di mio padre a Napoli, eh, di vicende successorie eh, dolorose e, e, e frutto anche di forti discussioni ne ho viste e ne vedo dottora eh, fin troppe. Se devo far riferimento poi a un'esperienza professionale, personale, delicata, eh, l'ho vissuta nel ricevere eh, da un vecchio cliente, eh, poi amato di là, nel ricevere il, il suo documento testamentario e nelle forme eh, che in quel momento si ritenevano opportune. E ritornando sempre alla, alla parte iniziale, e la ringrazio dell'osservazione dell che ha fatto, il notaio, il pubblico ufficiale, abbandoniamo un attimo la, la, la, la, la veste pubblica, il notaio è sempre stato, ed è tuttora in determinati ambiti e circostanze, il confessore laico della, della, della, della persona. E la, materia, e la materia successoria è quella sicuramente nella quale si esprime eh, con maggiore profondità questo collegamento fra eh, il consigliere e la persona che richiede di essere eh, aiutata nell'individuare un percorso di devoluzione del patrimonio nelle, nella, nella maniera più accorta e più diciamo vicina e conforme al dettato normativo. Grazie Notaio, quindi il nostro amico Notaio, il nostro confessore laico, mi piace questa, questa introduzione sì, Giussi, però per te un'altra domanda che è arrivata da, dai social, ho guardato prima, la lettera le L, mi hanno detto la lettera L, la differenza tra legittimi e legittimari, Giuse, già che ci siamo, se vuoi spiegare velocemente. Ecco sì, sono due parole che sono particolari perché c'è molta confusione eh, da questo punto di vista. <coughs> chiaramente qua bisogna distinguere, noi abbiamo parlato fino ad oggi, di fino adesso, di testamento, eh, chiaramente bisogna fare la distinzione fra il fatto che possono esserci delle successioni appunto testamentarie oppure in assenza di testamento abbiamo una successione legittima. Eh, in questo ambito la successione legittima che è prevista appunto dalla normativa di riferimento e dal codice civile eh, parla di successione in assenza di un documento di pianificazione che è il testamento e quindi gli eredi legittimi sono coloro che hanno il diritto di avere una quota parte per effetto della, eh, della normativa che va a individuare i soggetti aventi diritto hanno il diritto di avere una quota parte del patrimonio della, del, del soggetto, della persona che non c'è più. E quindi questi sono gli eredi legittimi, cioè coloro che per legge hanno questo diritto. Diversamente, gli eredi legittimari sono coloro che in presenza di un testamento, quindi siamo all'interno della successione testamentaria, eh, non possono non essere destinatari di una parte mh, di patrimonio, quindi hanno un diritto per legge, non possono essere esclusi per dirle in maniera pratica. Sono gli eredi legittimari nel caso di, mh, ad esempio prendiamo una famiglia, nel caso di un marito di un, o di un coniuge, quindi marito o moglie, che eh, sono mh, oggetto di una primorienza, il coniuge e i figli sono eredi legittimari, cioè coloro che non possono per legge essere esclusi. Quindi questa è la differenza, ma la differenza sostanziale è a monte, cioè il fatto che siamo in presenza di una successione legittima, o di una, quindi senza testamento, o di una successione testamentaria e quindi abbiamo questi due soggetti. È importante fare la differenza perché chiaramente anche in termini di assegnazione del patrimonio ci sono delle assegnazioni in termini quantitativi diverse, all'interno di una successione legittima c'è una successione che passa attraverso quello che ha deciso il legislatore, all'interno della successione testamentaria abbiamo delle decisioni che prende colui che redige il testamento, colui o colei che redigono il testamento, chiaramente sempre nel rispetto della normativa perché abbiamo detto che gli eredi legittimari non possono essere esclusi quindi non è possibile mai ledere il diritto della legittima, però c'è anche una quota dal momento in cui esiste un testamento colui che redige il testamento ha la possibilità di avere una quota disponibile da destinare anche a qualcuno che è al di fuori della cerchia dei legittimari Questo è importante. grazie Giussi torniamo dal notaio eccoci qua notaio quindi come vede come lei sa meglio di noi l'aspetto successorio va visto col professionista notaio con noi consulenti finanziari va visto col commercialista, è un insieme di professionalità che creano un buon, un buon viatico per creare il passaggio generazionale eredità. È d'accordo il notaio? Ci vuole il notaio ma anche il più professionista perché è una materia abbastanza complessa, delicata eh, da, da affrontare. Eh, sono perfettamente d'accordo anche perché la materia probabilmente nell'ambito della codicistica e tra le più complesse e le, e le più articolate. Eh, L'esposizione, eh, l'individuazione delle, delle diverse posizioni, come in maniera estremamente corretta fatto la signora Giussi, eh, evidenzia già tutta una serie di problematiche da stendere sul tappeto nel momento in cui si procede alla eh, stesura del documento testamentario l'intervento l'intervento eh, dei professionisti nel, nel consiglio e nella valutazione della pianificazione successoria è fondamentale sicuramente grazie, grazie notaio non siamo non siamo notai noi giusi assolutamente non, non vogliamo fare il notaio siamo consulenti finanziari Ci, eh, eh. Andiamo nel nostro territorio, nel nostro ambito, il notaio è il nostro amico anche lui. Per, consigliamo di rivolgersi ai notai anche per redigere, diciamo, i piani successori, vero Giussi? Sì, perché comunque all'interno della pianificazione successoria c'è un aspetto, l'ho citato prima, e c'è l'aspetto fiscale, c'è cioè l'attenzione a creare delle efficienze fiscali laddove ci sia una, chiamiamolo patrimonio comunque, un, un valore economico da eh, Diciamo, gestire e da garantire ai nostri familiari, alle persone che amiamo, eh, implica anche una riflessione dal punto di vista fiscale, che non è di seconda, di seconda priorità. Pensiamo per esempio all'azienda, all'azienda ci, ci sono degli strumenti, ne abbiamo citati qualcuno in passato, ma comunque quello, il, la, la, la normativa più diciamo, importante eh, che possiamo citare è la ciò che è già previsto per legge dalla dalla normativa fiscale il fatto che si possa ehm, diciamo, passare la maggioranza della propria azienda a, ad un erede in linea diretta, quindi a uno dei figli, in esenzione fiscale laddove però sia una strategia compatibile con le esigenze della nostra famiglia perché capiamo bene che se abbiamo più figli che desiderano continuare la nostra azienda chiaramente si apre un altro scenario, ma questo è per far capire che in termini fiscali esistono anche delle regole, delle norme da valutare, da conoscere in primis e da valutare per capire se possono adattarsi a quella che è la nostra pianificazione, come ad esempio il ruolo nell'ambito della parte finanziaria, della parte degli investimenti, un ruolo importante lo svolgono le polizze, perché le polizze sono strumenti che usufruiscono di un beneficio che si chiama esenzione della imposta di successione e quindi questo è importante da tenere conto laddove abbiamo una parte mobiliare da trasferire a coloro che noi amiamo. Quindi l'aspetto fiscale non è separato dall'aspetto successorio, è qualcosa di parallelo, è qualcosa che si interseca come ho detto all'inizio. Chiaramente la difficoltà di fare pianificazione successoria piuttosto che di fare pianificazione patrimoniale, a me piace chiamarla pianificazione patrimoniale perché la parola successione ci fa necessariamente collegare a un pensiero triste che è il fatto che noi non ci siamo più, però spesso in realtà... La pianificazione patrimoniale ha molto a che fare con la pianificazione successoria, ma non necessariamente perché noi non ci siamo più, ma perché noi prendiamo decisioni di vita diverse. Quindi a me piace pensare che magari ad un certo punto della nostra vita noi decidiamo di avere una qualità di vita migliore. Quindi anche dal punto di vista lavorativo, non so, non dedicarci più al lavoro tanto o dedicarci di meno o non dedicarci affatto per avere una qualità di vita diversa. Ecco in quell'ambito bisogna, eh, bisogna chiaramente eh, fare una pianificazione patrimoniale che si interseca sulla parte successoria. Grazie Giugi. torniamo dal notaio perché il tempo vola, vola, sta volando Notaio torneremo magari con una puntata in diretta qua nello studio di un'ora con lei a parlare di questi temi perché oggi abbiamo voluto dare delle piccole pillole, delle piccole riflessioni, se vuole lanciare lei un saluto anche per così, le imminenti feste che sono particolari di questo periodo qui, è un periodo abbastanza in acque inesplorate come ripeto un suo saluto lo passo la giugie e chiuderò io la puntata nel ringraziarla a Notaio perché queste piccole pillole sono molto importanti per far riflettere le persone ringrazio voi dell'invito saluto il pubblico e nell'imminenza delle, delle, delle feste natalizie auguro a tutti un periodo soprattutto di serenità e salute e ricordando quello che Cremona e la provincia di Cremona eh, hanno sofferto nella prima fase dell'epidemia. Dell Mi auguro che a breve eh, o quantomeno in tempi eh, più che accettabile la situazione ritorni alla piena normalità e dal punto di vista sanitario in primo luogo e dal punto di vista anche sociale perché purtroppo da tempo ci si sono interrotti tutti i collegamenti eh, d'amicizia, di affetti e quant'altro eh, eh, esprimibili solo attraverso strumenti come quello che stiamo fortunatamente utilizzando oggi vi ringrazio e vi saluto Grazie. un abbraccio Notaio, grazie, un abbraccio virtuale naturalmente, grazie. un abbraccio virtuale Giusy, un saluto voi... un chiudo io la puntata Sì. una io... tua riflessione eh, sono contenta di aver dato questo spunto di riflessione, ma anche perché appunto mi unisco all'augurio del notaio di poter tornare molto presto alla nostra vita sociale, che ci aiuta moltissimo e ci aiuta anche ad avere eh, un pochino più la, il contatto con le persone, che è importantissimo: è importante perché noi siamo, siamo veramente gli esseri umani, hanno bisogno di socialità. Buona settimana, eccoci qua. Io chiudo la puntata ricordando che il risparmio di oggi. È il pane di domani che è il nostro slogan, ringrazio il notaio, ringrazio Giusi, sempre precisa, sempre ficcante per quanto riguarda la consulenza finanziaria e l'educazione finanziaria, risaluto il notaio con, con forza. Lunedì prossimo 14 Una novità incredibile La buona cucina e la buona finanza Inizieremo tre puntate Con tre situazioni diverse Nella cucina e nella finanza La stessa filosofia Nella ricerca dei prodotti Nel cucinare e nell'amalgamare Avremo ospite il, Lo chef Roberto Abbadati Che ringrazio già E ci farà, cucinerà qui in diretta Io farò l'aiuto cuoco La Giuse invece ci darà dei flash. La Giuse assaggerà No, ci darà dei piccoli spunti certo. Di collegamento tra la buona finanza e la buona cucina e vi auguriamo una buona settimana. Buona settimana.